Grazie Presidente. Brevemente, allora eh, prima di tutto io vorrei dire che siamo eh, costantemente, soprattutto l'assessora Gatta e anch'io sempre in contatto sia con gli assessori municipali che con i Presidenti di Commissione Lavori Pubblici Municipali e quindi eh, cioè, sappiamo benissimo eh, ciò che serve sui territori, ne parliamo, anche questo infatti poi è frutto delle somme eh, che sono scaturite con l'ultima variazione di bilancio, quindi mh, voglio dire eh, non è che serva una mozione per far comprendere cosa ci voglia, i municipi lo sanno e anzi io devo dire che andando a piedi in bicicletta perché forse chiusi dentro la macchinetta non si vedono molte cose... Mh, ho notato invece che ci sono molte strisce pedonali fatte, ricordo, a seconda delle strade, se sono grande viabilità o municipale, realizzate dal Dipartimento Simu o dai vari municipi. Quindi lavori su questi, c'è eh, stato tempo di fare le gare che ora sono moltissime in corso, proprio di segnaletica e proprio per questo si stanno vedendo con sempre proprio, mh, ogni giorno sempre di più strisce rifatte. Grazie.